Eh, buongiorno a tutte ragazze stamattina incomincio a mettere a posto il cassetto dei documenti allora qua mi sono scritta praticamente le bollette quanto tempo devo tenerle tipo la luce è meglio tenere 10 anni per il canone il canone rai il gas 5 anni acqua 5 anni telefono 5 anni altre cose tipo Tase o tari, 10 anni ecco. Allora io intanto incomincio con forse meglio con la luce, che così non ci confondiamo. La luce sarà già 10 anni qua, perché le bollette sono tutte da 10 anni più o meno qua. Vediamo un attimo. Dall'ultima, sì. questi qua li devo tenere praticamente. Allora, ragazze, questa è tutta la roba che mi è avanzata Infatti, si vede anche. perché guardate qua. Prima non si chiudevo quel cassetto qua. Adesso lo pulisco, faccio tutte le mie cose. Ne ho messo uno per uno. Riguardato tutto, vedete? Così ho anche più spazio. Adesso devo finire. Devo pulire questo cassetto qua. Poi lo rimettiamo a posto. Giustamente do anche un po' d'olio, ecco eh, qua. Intanto pulisco. Lo spollo un po'. Così è tutto pulito. Allora ragazzi, quelle due cassette lì le lasciate così come sono. L'unica cosa è che giustamente ho eliminato tantissime bollette che sono vecchie. Speriamo che non ci servano in futuro, ecco. O al massimo li tengo per ancora un po' che non si sa mai se salta fuori qualcosa. Però non li tengo qua. Li porto piuttosto su un solaio, ecco. Che quasi quasi li teniamo però li tengo così, ecco. Mmm. Per un'emergenza. Allora, stavo pensando, adesso lì andiamo bene. Allora, adesso ho tutti questi strofinacci qua, che erano lì sul mobile, che giustamente a me mi servono tutti, perché ci sono dei tovagli, strofinacci, sono tutte le cose che mi servono. Forse alcune andranno anche eliminate, perché adesso vediamo però non so dove mettere, allora stavo pensando di questo comò qua, che ce l'ho qua, stavo pensando di eliminare alcune cose di quel comò lì, e devo mettere tutte le tovali qua, niente, adesso pian pianino svuotiamo qua anche, Svuotiamo qua e poi vediamo come è meglio sistemare. Andiamo. Allora ragazzi nel primo cassetto ci sono tutte le champosaglie praticamente. C'è anche una cosa che avevo fatto io, la faccio vedere, che volevo fare un cuscino. Poi alla fine è rimasto qua, poverino. Vabbè. Questo ci avevo... Questa bambola qua in cucina, però non la voglio più. Andando su qualità, preferisco avere poche cose: poche cianfrusali in casa, e... pochissime cose così meno da spolverare, meno di prendersi cura delle cose che non mi servono e... ed è anche per quello che sto facendo tutte queste cose qua perché così ne ho meno roba da fare, ecco, ragazze. Allora ragazzi, nel secondo cassetto eh, praticamente qua c'avevo tutto abbigliamento un po' più sportivo. Niente, io ho pensato, c'è cioè anche altre cose, qua è tutto un casino. Nel terzo cassetto invece ho, ho alcuni libri praticamente che alla fine sono quelli libri che li tengo per il momento li porto su un solaio, allora svuoto anche questo, allora il abilimento sportivo lo metto qui sotto, queste cose qua ehm, li tengo perché ehm, questi qua li vuole tenere, ecco. i libri li vuole tenere queste cose qua e questi vanno poi su un solaio, incomincio a svuotare questo questo qua e poi tutta la roba che c'è qua passo qua in un momento posto è tutti i topo Quindi i top li uso anche in casa, intanto mi metto un po' questi qua che sono in Non guardavo neanche gli di questa maglietta qua. you mm -hmm. This is the region of the region, the region. però se se se per tutto io alle altre tovaglie questa tovaglia qua ragazza guardate che io questa qua non l'ho mai usata le devo lavare più che altro è rigida secondo me così non si trovano più dei cavalli del genere però è caro devo amare questo qua Allora qua giustamente ho lasciato posto però perché ho altri tovaglie praticamente dopo anche qua ci stanno alcuni alcuni strofinacci ci stanno ancora anche qua ecco qua siamo a posto allora qua l'abbiamo messo l'abbigliamento da, da palestra qua ci abbiamo messo queste cose qua Adesso stavo pensando a cosa metterci qui sopra, eh, perché alcune cose le usiamo sempre, non so, tipo occhiali, carica, batteria, sono quelle cose lì che secondo me ci vuole anche un cassetto per quelle cose lì, anche per le mascherine, ecco, ci vuole anche qualcosa per le mascherine, allora dedico questo cassetto qua per queste cose qua. ci metto le mascherine, ragazzi, che purtroppo io le utilizzo ancora. Allora, allora ragazzi, intanto ho fatto così. Intanto ci ho messo occhiali qua, con la ricarica, perché Andrea ogni tanto carica qua proprio. Qua ci ho messo le medicine, e i cerotti. Le mascherine Il primo cassetto Allora il secondo cassetto Abbiamo messo le tovaglie e Il terzo cassetto è ancora mezzo vuoto Guardiamo dopo cosa metterci Però qua ci sono i miei vestiti Poi se mai Nel futuro Questo qua Sarà cambiato con qualcos'altro Che se mai dopo ci sta anche dentro L'armadio questa roba qua ma questo ne parliamo un po' più avanti. Allora, visto che ho svuotato eh, mobile vecchio, pezzi di mobile, mh, quello che va su un ciolaio, dentro, dentro quel cassetto qua io ci metto tutti i miei libri. Li porto adesso tutti su un ciolaio. Eh, Alcune cose può darsi che le butto via perché ci sono giornali che io non, non mi servono. Le, alcuni giornali le butto via. Porto su libri. Niente ragazze, io pensavo, perché io ce l'ho anche questi giornali qua, che ormai anche questi qua non si trovano da nessuna parte. E non so, guardate. Cioè, io non ho posto a metterli queste cose qua tanto le cose ormai si trovano anche su internet ecco niente è un peccato buttarli via mm. ho pensato che li porto li porto al parco anche questo perché ci sono le signore che fanno l'uncinetto e secondo me eh, gli sarà comodo ecco e, è quel parco vicino a casa mia dove un'altra volta ho lasciato i libri che non mi servivano più mm ho eh, lasciato dentro un mobiletto e eh, eh, eh, niente anche questi li lascio lì secondo me è una bella cosa ecco non li butto via li, lascio, li porto lì ecco eccomi qua e giustamente queste cose qua le faccio la mattina prima di andare a lavoro perché al pomeriggio devo andare a lavorare solo che ho pochissimo tempo giustamente le cose faccio pian piano, pianino tanto non ci corre dietro nessuno e voglio mettere bene a modo tutto organizzato che così dopo so già dove sta tutta la roba e... e niente spero che il video di oggi vi è piaciuto e direi che ci vediamo domani ciao ciao a tutti